E tutto questo perché le avevano servito delle noccioline in un sacchetto invece che un piattino. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, che dire, come vi avevo promesso, oggi è lunedì e come oggi è lunedì, a partire dalla scorsa settimana, farò un video eh, sulla cultura giapponese, perché anche se questi video di cultura giapponese se li guardano in quattro gatti, in realtà è l'argomento di cui io sono più preparato, l'argomento che più mi interessa l'argomento che più vorrei condividere su YouTube. Tuttavia, c'è da dire che quest'oggi dovrei anche parlare della questione Irene delle Red Velvet, perché ci sono state una serie di aggiornamenti che vorrei e condividere con voi, quindi se siete qua eh, su questo canale a vedervi questo video per la questione K-pop, Irene e tutto quello che è emerso in questi ultimi giorni, perché devo dire che ogni ora, infatti sono sicuro che adesso registro sto video, sono sicuro che appena sono lì a editarlo leggerò nuove notizie potete andare direttamente a questo minuto in cui parleremo di Irene mentre se siete interessati al Giappone restate con me già da subito perché oggi parleremo di una questione che mi sta molto a cuore, la questione di di cui vorrei parlare è questo comportamento dei giapponesi che dà tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, tanto, tanto fastidio a certi stranieri che è quando praticamente voi anche se parlate bene giapponese e eh, magari rivolgete la parola in giapponese questo vi risponderà in eh, inglese se ne parla moltissimo tra stranieri e viene spesso tirato fuori come una forma di razzismo da parte dei giapponesi io sono in Giappone da eh, una decina d'anni e devo dire che all'inizio, proprio ai primi tempi non capivo perché eh, anche se parlavo un po' di giapponese non, non, non riuscivo ad avere una conversazione in giapponese e anche se praticamente io parlavo con delle persone giapponesi in giapponese queste eh, si ostinavano a rispondermi in giapponese non so se sapete la mia storia ma io quando ero appena arrivato in giappone io non parlavo eh, neanche un po' di giapponese conoscevo già il cinese però il giapponese no facevo il modello e mi trovavo spesso a parlare a andare a shooting eccetera e avevo sempre il manager che traduceva quello che dovevo dire, non che poi interessasse molto quello che i modelli hanno da dire agli shooting lo traduceva sempre per il cliente e io però mi sentivo in una situazione di disagio perché volevo parlare la lingua quindi io mi sono messo uh, di impegno da parte mia per imparare il giapponese e nel giro di un 6 mesi sono riuscito a impararlo principalmente da autodidatta però anche una volta che io ho imparato giapponese o pensavo di averlo imparato pur parlando con dei giapponesi notavo che c'era spesso questa tendenza ci sono dei lavori in corso quindi se si sente male perdon perdon perdon c'era questa tendenza a rispondermi in giapponese tuttavia poi andando avanti mi sono reso conto che c'erano vari problemi di base cioè innanzitutto come ti poni perché tu puoi anche parlare bene giapponese ma se ti poni con atteggiamenti estremamente stranieri um, cioè qua insomma sto un po' generalizzando però comunque eh, sapete eh, il giapponese non è solo una lingua è completamente un modo di pensare questo vale per tutte le lingue ma in particolare se voi siete delle persone italiane E volete imparare il giapponese Cioè sono due culture completamente diverse Per esempio se dei coreani volessero imparare il giapponese Probabilmente molti atteggiamenti Tra le due culture sono Più vicini in un qualche modo Mentre se voi volete imparare il giapponese Imparate alla perfezione della lingua Però non sapete assolutamente come ci si comporta Non sapete il joshiki Pur parlando giapponese potrebbe essere difficile Avere una conversazione in giapponese Perché non vi comportate magari come Un giapponese abituato Ovviamente qui sto facendo molta attenzione a usare le parole però ho veramente poco tempo in questi giorni perché sto studiando per non so neanche io quanti esami sto preparando tantissime cose sto lavorando tantissimo sto andando in palestra sono felicissimo di poter fare questi video sono felicissimo se li guardate però scusatemi se non posso dedicarci il tempo che magari ci dedicavo prima perché veramente è un periodo che ho tanto da fare ma mi piacerebbe finire tutti gli esami che ho in programma di fare per la magistrale e per questo gennaio o al massimo lasciarne indietro uno o due che darò a maggio io ho notato che c'è questa eh, presunzione di molti stranieri che anche se non parlano bene il giapponese si sentono che il loro giapponese è un livello per cui i giapponesi dovrebbero parlare giapponese con loro ed è un altro anche questo sentirsi discriminati perché gli viene rivolta la parola in inglese io stando in Giappone tantissimo tempo mi sono reso conto che molto spesso i giapponesi ti parlano in inglese per due motivi principali Uno per abitudine Perché comunque sapete Come vi ho detto prima del discorso Comunque dell'atteggiamento È raro che comunque i giapponesi chiedano indicazioni Ovviamente esistono i giapponesi che chiedono indicazioni Però diciamo che rispetto alle persone che chiedono indicazioni in Italia Diciamo che ci sono molti meno giapponesi Quindi le persone in Giappone che chiedono indicazioni Molto spesso sono stranieri E se noi mettiamo in percentuale Quanti stranieri magari sono in Giappone per turismo che chiedono indicazioni E quanti stranieri sono in Giappone Magari vivendoci eccetera eccetera La percentuale di persone che qua Per turismo e quindi non parla la lingua È molto più alta quindi è normale che Se voi volete comunicare con una persona eh, La prima volta chiedete a un giapponese Shibuya doko Cioè a caso che riso Comunque ragazzi questo non è un dissing agli stranieri In realtà anzi cioè ragazzi è una questione seria che succede Però diciamo che io da straniero se anche mi rispondessero in inglese Pur conoscendo magari meglio il giapponese di quando parlassi ehm, inglese Io non l'ho mai visto come un problema Da certi punti di vista l'ho anche visto come una certa forma di rispetto Perché comunque voi dovete capire che se io parlo in italiano Il mio livello è abbastanza elite cioè, Parlo molto meglio magari di praticamente quasi tutte le persone straniere che imparano l'italiano quindi i giapponesi allo stesso modo hanno molto più facilità a parlare in giapponese quindi il fatto che loro parlino in inglese è come un modo secondo me anche per abbassarsi um, e, e cercare di trovare un ambiente comune perché comunque voi vi sforzate per parlare giapponese loro si sforzano di parlare inglese quindi c'è questo rapporto diciamo equilibrato senza contare che comunque solitamente quando voi continuate a, a discutere se metti non lo so ok Diciamo che voi gli parlate in giapponese e questo vi risponde in inglese Poi voi continuate a parlare in giapponese e lui continua a rispondervi in inglese Finché poi ci sarà uno dei due livelli che prevale E solitamente se il vostro livello di giapponese è superiore del livello inglese dell'altra persona Solitamente si finirà per parlare in inglese Quindi non vedo il grosso problema Sono anche tanti stranieri che veramente prendono questi fatti E li generalizzano a tutta la società giapponese Per far passare i giapponesi come un paese razzista Quando sulla base di questo, diciamo, evento e caso mi sembra un pochino fuori luogo, non mi sembra la realtà eh, che io ho vissuto in Giappone per questi dieci anni e più potrei sbagliarmi però se c'è qualche straniero che ha passato un grande tempo in Giappone per me me lo faccia sapere, a me dà molto più fastidio gli stranieri che utilizzano questa cosa, poi dico gli stranieri pure io sono uno straniero eh, non è che mi tolgo la categoria però secondo me è molto più problematico il fatto che ci siano questi stranieri che prendono questi fatti e li fanno passare come il giapponese è razzista, questo secondo me è più grave sono gli stessi stranieri che vanno a prendere Magari quella kanban quella, Kanban? Come si dice in italiano? Quel cartello Prendono quel cartello dove c'è scritto Vietato l'ingresso agli stranieri Che magari è un cartello di dieci anni fa Di un locale di chissà dove Un locale in tutto il Giappone E poi dicono Eh vedete i giapponesi razzisti Manco nella vita è bella Non permettevano gli ingressi agli ebrei Quando... Cioè di cosa si sta parlando? Però davvero ci sono i detrattori del Giappone Che esistono sui gruppi Facebook Che prendono queste notizie E le fanno passare così Tutto quello che voglio dirvi è analizziamo i problemi, individuiamoli e siamo critici in queste circostanze perché veramente, cioè non andatemi a prendere che ne so, il ministro degli esteri che in un'occasione ha risposto a un reporter: eh, Ma tu parli giapponese a una reporter, non mi ricordo se è francese che gli ha fatto una domanda in inglese, perché sì, è successo, però non è la normalità in Giappone, quindi non potete portarmi avanti una narrativa di giapponesi, paese non internazionale, paese razzista per quel fatto. Ecco tutto qua. In ogni caso, vabbè, eh, so che questa era una questione un po' controversa, eh, ditemi che cosa ne pensate. Spero che vi piacciono questi video un po' di cultura. Giapponese ehm, Insomma che continuerò a fare ogni lunedì Infatti ogni lunedì Appuntamento fisso alle due video sul Giappone e adesso Lasciate un mi piace e andremo a parlare Di questa questione di Irene Non mi voglio dilungare troppo sulla storia Però vorrei aggiungere alcune informazioni Se non ve lo ricordate secondo me La cosa importante comunque del video precedente Erano le rappresentazioni Capite che se noi parliamo Di eh, questa Irene possiamo dire Che è una persona fantastica possiamo dire che è una persona Spregevole però oggettivamente noi non la conosciamo quindi sono le rappresentazioni stesse che noi crediamo di questo personaggio o in generale di qualsiasi fenomeno a dare significato al fenomeno stesso questo peraltro non lo dico io ma lo dice la teoria delle rappresentazioni di Stuart Hall quindi quando nei commenti mi scrivete che persona orribile o persona meravigliosa sia Irene io lo prendo un po' con le pinze per quanto una persona sia un idol o quel che voglia non esiste nessuna persona che secondo me è completamente malvagia o buona. L'unica cosa che sappiamo è quello che ha detto la stylist, quello che ha detto Irene e quello che poi ha confermato l'agenzia stessa di Irene Quindi noi sappiamo che questa Irene si è comportata comunque male con questa stylist Che ha avuto dei comportamenti a detta sua ehm, molto immaturi in passato e che adesso vedrà di migliorare L'unica cosa è che ci sono state molte persone che hanno detto che la stylist non è stata professionale Perché appunto in una recente performance si vedeva come il microfono Deve essere caduta all'inizio dell'esibizione E sembrava che lo stia tenendo Molti hanno detto che la stylist Avrebbe dovuto cucire il microfono sull'abito Per evitare che ciò avvenisse In ogni caso la stylist ha chiarificato I giorni con cui lei ha lavorato con Irene E tra questi giorni non c'era questo fatidico giorno In cui lei avrebbe dovuto cucire Questo microfono Ma anche se fosse ragazzi cioè Non potete dirmi praticamente Eh ma Irene è sempre stata costretta a mettere dei vestiti scomodi È normale che si sia arrabbiata con lo stylist Perché chissà quanti stylist ci sono Quindi cioè Basiamoci sul fatto in sé per sé Noi non sappiamo che cosa è successo dietro Evidentemente se si è scusata Si deve essere comportata male Fine Ma le cose più assurde sono state Che c'è stato anche chi ha detto Che l'intera industria Era contro praticamente Irene E stanno cercando in qualche modo di sabotarla Perché sono invidiosi del loro talento E del suo aspetto fisico Questa narrativa è stata anche rafforzata Dal fatto che sembrerebbe che ci sia eh, Non si sa se è veramente così Perché la stylist non l'ha confermato Praticamente questa registrazione di Airing che grida addosso alla stylist quindi la gente la dice che se lei praticamente l'ha registrato significa che tutto questa faccenda che è successa è stata premeditata eh, Perché appunto la registrata era tutto un tentativo per sabotarla quando io dico se una grida e umilia per 20 minuti Anche se ne registri due minuti metti che a minuto 15 ti viene voglia di prendere il telefono e registrare sta tipa che mi sta eh, Insomma comunque grinando addosso lo posso fare in qualsiasi momento quindi non è una giustificazione che sia eh, stato premeditato Editato. ci sono poi anche state persone che dicono che hanno lavorato con Irene e che è una brava persona e altre che dicono l'opposto tutto quello che sappiamo è quello che è stato detto da queste tre fonti Irene, l'agenzia e la stylist noi sappiamo che Irene si è comportata in modo immaturo per sua stessa emissione nel corso della sua carriera in più occasioni e che la stylist ha accettato le scuse e la stylist ha detto che ha fatto questo post per ricevere eh, le scuse direttamente da Irene nel post successivo alle scuse... Ha chiarificato la sua posizione e ha risposto a tutte le rumors che sono state mosse contro di lei E che l'hanno attaccata per aver parlato pubblicamente di questa questione Quello che voleva fare era far capire a Irene che si era comportata male per evitare che questo succeda in futuro Soprattutto perché non sembra che sia successo solo a lei ma anche a vari suoi altri colleghi E tra l'altro eh, la stylist ha anche dovuto chiarificare in questo suo post che non c'è mai stata nessuna negoziazione Perché ci è stato detto che praticamente... Eh, hanno pagato la stylist per stare zitta dopo che è successo questo dramma o che addirittura è stata pagata per crearlo. Capite che assurdità, cioè, ma vi rendete conto? Impazziti siamo. In ogni caso, vi leggo un pezzettino del commento della stylist. Ho sempre messo il massimo nel mio lavoro seguendo la mia etica Posso essere vista come una buona persona o anche come una cattiva persona da altri Come del resto Irene Questo non è stato un incidente e l'ho fatto per proteggere quel minimo di dignità che mi era rimasta E riprendermi da un'umiliazione che ho subito io e i miei colleghi Il punto secondo me centrale di quello che ha detto la stylist è il fatto che lei ha ammesso che non è eh, Che può essere percepita sia come una brava che una cattiva persona Come del resto Irene Cioè io ragazzi la cosa che secondo me non non va assolutamente fatta Perché secondo me la cosa importante che bisogna fare È non idealizzare questi idol Perché se no, cioè, capite, poi rimanete delusi Quando un idol si comporta male Perché è, è quello che è successo Ma noi non dobbiamo giudicare la persona Perché noi non sappiamo com'è Irene realmente Noi possiamo soltanto giudicare questo comportamento Il problema è che molti fan non coreani Hanno detto perché si sta facendo tutto questo casino Rispetto a, um, diciamo, tutta questa questione Perché comunque sono stati cancellati una serie di... non so se sono stati proprio tolti, tolti i contratti però ci sono marchi con cui collaborava comunque questa Irene che hanno rimosso le foto di Irene dai prodotti che lei sponsorizzava e in più uh, è stata anche rimossa una performance delle Red Velvet del 24 quindi ci sono veramente persone che stanno pensando a cosa succederà e io mi immagino anche queste brand perché praticamente, cioè, saranno nel panico perché diranno che cavolo lasciamo le foto e rischiamo di essere boicottati oppure le togliamo e rischiamo di essere boicottati perché abbiamo tolto le foto quindi ragazzi è una situazione in cui tutti ci stanno perdendo quindi secondo me la cosa più importante da fare è non spargere odio cioè ragazzi è giusto parlare di quello che ha fatto perché comunque è una adulta, deve prendersi le sue responsabilità però non vedo neanche il motivo di cancellarlo, però questo io ve lo dico um, da italiano perché io so che comunque in Corea questa uh, diciamo situazione che ha proprio un nome specifico che sarebbe il bullismo da parte di persone solitamente potenti e nei confronti di persone più eh, deboli magari che hanno uno stato sociale inferiore è una cosa estremamente sentita comunque eh, in Corea ma in generale penso anche in Giappone o comunque in generale nell'Asia sapete anche quella youtuber per cui avevo fatto un video vi ricordate che anche lei si era comportata in modo diciamo non impeccabile con dei suoi impiegati è una situazione per cui la Corea è molto sensibile è stata tra l'altro anche sollevata una questione praticamente della Air Korean dove praticamente c'era un. Una passeggera che si era lamentata in modo assurdo e ha gridato praticamente allo staff eccetera eccetera finché l'aereo praticamente ha fatto marcia indietro e, e l'ha fatta scendere l'hanno anche arrestata e tutto questo perché praticamente le avevano servito delle noccioline in un sacchetto invece che non lo so dove voleva che le servissero su un piattino, capite l'assurdità ci si stanno chiedendo che cosa ne sarà del futuro delle Red Velvet e, e tra l'altro ci sono anche delle persone che hanno richiesto uh, che questa Irene lasciasse il gruppo e secondo me se stanno un po' esagerando. Non lo so ragazzi, io non mi voglio esprimere, vorrei sapere la vostra opinione, non mi piace questa storia e spero di non doverne parlare più e spero che si sistemi tutto per il meglio. Vi saluto, ciao!